Grazie Presidente. Eh, sì, gli emendamenti che abbiamo esaminato io non sono intervenuta come avete visto su tutti perché molti erano semplicemente di carattere formale per rendere magari la delibera più leggibile. Su questo invece mi preme intervenire perché tra quelli presentati è l'emendamento più corposo che aggiunge un intero paragrafo alla delibera e riguarda nello specifico gli atti d'obbligo che eh, diciamo, i privati devono fare firmare e eh, so, eh, ai quali è subordinato il rilascio del permesso di costruire in base alla legge del piano Casa e abbiamo voluto porre l'accento su delle obbligazioni che devono essere previste appunto da questi atti. Eh, che riguardano appunto gli immobili in housing sociale eh, il secondo punto invece del paragrafo che potete leggere sull'emendamento riguarda invece le caratteristiche che dovrà avere la convenzione sociale integrativa che dovrà essere stipulata obbligatoriamente a valle della convenzione urbanistica relativa invece ai programmi urbanistici che prevedono housing sociale questa convenzione sociale integrativa secondo noi deve eh, prevedere tutta una serie di disposizioni che elenchiamo dettagliatamente nell'emendamento. Nel, nell eh, particolare attenzione in questa eh, convenzione noi abbiamo posto invece proprio agli spazi pubblici agli spazi, agli spazi eh, più che pubblici eh, diciamo, di comunità, agli spazi condivisi. La nostra posizione è completamente opposta a quella che veniva esposta precedentemente dal consigliere De Priamo e questo lo dico perché per noi l'housing è anche un'opportunità da cogliere per rivitalizzare delle zone della nostra città in cui mancano completamente gli spazi di comunità. Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni all'edificazione di intere zone della nostra città con dei condomini, con delle palazzine dove ognuno entra e esce di casa mattina e sera e poi non, non ci si conosce neanche tra vicini. Noi vogliamo invece creare delle nuove condizioni di vicinato, vogliamo approfittare di questa possibilità di eh, dare delle indicazioni sulla fruizione e sulla condivisione di questi spazi perché anche in queste zone che ad oggi noi chiamiamo dormitorio ma semplicemente perché la gente non ci vive, ci va solo a dormire, si ricreano invece dei momenti in cui le persone possano trascorrere anche insieme il loro tempo e per questo lo abbiamo voluto specificare, e mettere per iscritto all'interno di questa convenzione che abbiamo chiamato appunto convenzione sociale integrativa perché noi è importante, era importante con questa delibera sia dare delle definizioni dal punto di vista urbanistico, ma soprattutto porre l'accento su quello che deve voler dire l'housing sociale come nuova modalità di vivere all'interno della nostra città. Grazie.